Fai una dieta in particolare? Ah è vero, per, essere, per avere questo fisico tra l'altro, perché è una bestia, smagliante. è una bestia cazzo. Ma che bestia Sono rilassato, <ride> <ride> ora sono <ride> rilassato <ride> Che rilassato? Dunque sempre 50 cazzo. sono, eh, quindi Vabbè cazzo però no, cioè, no. però No, l'alimentazione è molto importante, l'attività che facciamo è utile Però se poi mangi male esatto, è un disastro cazzo. Io credo che ho fatto una dieta di, sempre, di 20 anni, quindi non voglio fare più la dieta Voglio mangiare magari poco, è importante la quantità e soprattutto cercare di, di levare le cose che fanno più male ma se mangi poco già aiuta secondo me a stare bene che non è facile consigli perché